Benvenuti sul canale di Scuola in Soffitta. Oggi vi presento un altro dei giochi che potete scaricare dal sito. È un gioco che si realizza con i Lego e infatti l'ho chiamato la sfida dei Lego. Quello che vedete sono soltanto dei cartoncini con delle indicazioni. Non sapete ancora che cos'è? Lo scopriamo come se stessimo giocando. Lo uso come un semplice mazzo da carte, li mischio. Come vedete sono colorati perché sono stati realizzati su degli avanzi di cartoncini di altri lavoretti e mi piace questa idea del recupero. Dopodiché io li presento a ventaglio al bambino che dovrà scegliere come se fosse una carta. Sceglie se è già in grado di leggere e legger leggerà da solo, altrimenti si farà aiutare e scoprirà quello che è una delle sfide, un muro per nasconderti dal lancio delle palline. Quindi con i suoi Lego, che siano quelli grossi o quelli piccoli, dovrà costruire un muro da cui ripararsi. Proviamo a vedere quali altre ehm, indicazioni ci sono. Uno spazzolino da denti, una barca, una ciotola con il cucchiaio, un telefono, un ferro da stiro. Si tratta semplicemente di input, semplici indicazioni e il bambino le deve realizzare con quello che ha a disposizione, con il Lego che vuole usare in base al colore, la forma. Questa è la parte creativa che lasciamo a lui. Noi gli lanciamo semplicemente una sfida Lego.